no oh. Dalba, benvenuti di nuovo nel mio studio. Vorrei illustrare un po' le tecnologie in dotazione alla mia equip e a me. Tra le tecnologie che ci differenziano da altri sono un apparecchio 3D per la radiografia digitale, uno scanner intraorale che serve per aiutare cioè, le persone che non riescono con le impronte eh, tradizionali e un apparecchio per i disturbi di masticazione che serve a studiare la masticazione, che si chiama kinesiografo, ehm, che aiuta moltissimo nella diagnosi di problemi disfunzionali. E poi, eh, come in altri studi, facciamo eh, tanta protesi, abbiamo specialisti in ortodonzia, in chirurgia. Il eh, chirurgia facciale e un paleontologo all'occorrenza per eh, problemi di, di, di altra natura, difficilmente risolvibili in altri modi. Questo è una, un laser di nuova generazione, doppia frequenza, in cui abbiamo la possibilità, eh, oltre al tradizionale taglio eh, che si può fare con il laser, disinfezione delle tasche parodontali, eh, sistemazione degli impianti, eh, questo laser permette anche la biostimolazione, cioè tutta una serie di eh, funzioni che permettono di aiutare il nostro organismo a guarire. Ad esempio, eh, eh, quando diciamo, si eh, eh, la terapia antalgica, quando qualcuno ha male all'articolazione, male ai denti, eh, si può mettere questo programma, andare diciamo, ad accendere il laser e... Eh, questo laser emette sul rosso un laser freddo, praticamente, eh, e eh, con l'emissione del, del raggio eh, c'è in pratica la remissione del dolore. Altre cose che facciamo nel nostro studio sono un'analisi da un certo punto di vista tridimensionale della masticazione attraverso un'elettronografia di base, un esempio lo abbiamo nel monitor e altre analisi le facciamo attraverso la visione della masticazione eh, con una maschera ma, eh, e un magnete e serve per capire se eh, la masticazione può avere eh, influenze con la postura e viceversa.